Mi scrive una donna che in questo momento è in una fase un po difficile della sua vita perché sta affrontando una seconda gravidanza non programmata in pratica il tutto nasce quando all'inizio del rapporto con il partner attuale nel primo rapporto sessuale che hanno lei rimane incinta e decide di provare a fare le cose fatte per bene cioè decide di provare a sua opinione quindi a tenere la gravidanza, portarla avanti, ma non solo, portare avanti il rapporto di coppia con quest'uomo che aveva appena conosciuto e iniziare ad andarci a convivere e costruire una famiglia insieme. Quindi cercare di forzarsi a una situazione che lei stessa definisce una situazione a cui non ero psicologicamente pronta. Che porta però, mi sembra di capire, a tutto uno scenario che a distanza di qualche anno si ripresenta con una seconda gravidanza non programmata. Quindi una seconda gravidanza non programmata in cui lei, sorprendendo forse soprattutto se stessa decide di interrompere i rapporti sessuali quindi decide di non avere più rapporti con lui e di portare avanti questa decisione per diversi mesi visto che mi scrive tre mesi dopo l'inizio di questa decisione un po confusa senza formulare con chiarezza una domanda però probabilmente andando a chiedere quindi eh, un'opinione generale su questa situazione questa persona racconta una storia di vita confusionaria una storia di vita in cui sembra che gli eventi accadano senza tenere in considerazione lei, le sue esigenze o quello che per lei è importante. E forse però lei è la prima a non tenere del tutto in considerazione quello che per lei è importante. Perché sì è vero eh, il partner, la gravidanza, eh, magari la famiglia, gli eventi, non sappiamo cosa è successo nella vita personale di questa persona, tanto da spingerla ad andare in questa direzione. Però è altrettanto vero che questa persona aveva un margine di scelta e ha deciso di fare quello che lei riteneva essere il fare le cose per bene, di fare le cose nel modo che lei riteneva giusto, magari anche per potersi vedere un certo tipo di persona, di donna, di madre, di un certo tipo. E sono tutti degli ideali, ottimi perché no, ma che sono poi applicabili soltanto quando vanno a essere compatibili con quello che è l'idea che lei ha di se stessa, il modo in cui lei vuole vivere la propria vita ed il modo in cui lei ha bisogno di sentirsi riconosciuta nella propria vita è possibile che quindi con questa seconda gravidanza magari sia emerso un aspetto di sofferenza che adesso viene tirato fuori con, un stop, con uno stop ai rapporti sessuali che è una modalità anche di esprimere la propria sofferenza però è una modalità un po povera perché non stiamo dicendo a parole invece che cosa vogliamo, non stiamo prendendo delle decisioni, non stiamo dicendo dei no a chi forse ha bisogno di sentirsi dire dei no o dei limiti a chi ha bisogno di essere messo al proprio posto. Se in questa relazione di coppia manca l'intimità, quello è il pezzo su cui iniziare a lavorare, quello è il pezzo su cui iniziare a investire per cercare di costruire invece il rapporto che lei desidera, il rapporto che invece ha quello che è importante, l'intimità che per lei deve esserci un rapporto di coppia. La famiglia, che per lei è importante non avere perché deve essere come me la sono immaginata, ma avere per quelli che sono gli elementi a disposizione. Se purtroppo è capitata una coppia non compatibile, è meglio che la coppia non conviva portando avanti le sofferenze e i rancori per i 50 anni successivi ma piuttosto che magari si dia lo spazio per costruire un rapporto civile di collaborazione in cui fare i genitori ognuno a casa propria collaborando su quello che poi è necessario ma senza star lì a per forza rinchiudere tutti in un unico posto dove ci sia il rischio che poi le situazioni eh, si accumulino così tanto da arrivare fino a esplodere c'è il rischio che quindi questa intimità tanto voluta magari non sia stata perseguita nel modo corretto o non sia stata perseguita e basta, cioè c'è la possibilità che ci si stia lamentando in una situazione che non si sta provando a modificare, mentre invece quello che forse è importante iniziare a fare è importante capire quanto si ha bisogno di, questa, di questo aspetto, di questa intimità di cui si sta lamentando e forse provare a iniziare a capire come costruirla, portare questo problema al suo partner e cercare di capire come insieme costruire un rapporto di condivisione e di intimità che può essere significativo e abbastanza di valore per entrambi. E se questa cosa non accade, come capita alcune volte, se sentisse dall'altra parte rispondere che ma questo è un problema tuo, non è un problema mio, io per me il rapporto di coppia è perfetto, io non sento che ci siano difficoltà, beh quello forse è un ottimo campanello d'allarme per capire che forse la relazione non va bene per lei. Se va bene per lui non significa che non vada, vada bene anche per lei, anzi. Se per me il rapporto di coppia non va sufficientemente bene, quello è un qualcosa che è importante che il mio partner tenga in considerazione. Quando si parla di rapporto di coppia, questo concetto, il fatto di avere a cuore quello che è importante per l'altro, è un concetto che a volte viene riassunto con l'idea di lealtà, essere leali, avere a cuore quello che l'altra persona mi sta dicendo e che sta dicendo che è importante per lei. Il che non significa che averla a cuore poi significa che, ok, si fa tutto quello che dice l'altra persona, non è così. Però ne si tiene in considerazione. Se la mia partner mi sta dicendo che c'è un problema nella relazione di coppia, per me il rapporto non può essere perfetto perché io ho un rapporto con una persona infelice. Cosa diversa quindi è se sto dicendo che per me è perfetto avere una relazione con una persona infelice, che è un qualcosa che uno può anche affermare, ci mancherebbe, però significa che l'altra persona è importante che abbia ben chiaro che quindi il partner in quell'occasione ci sta dicendo che per me la tua infelicità va bene non è un mio obiettivo quello di provare a renderti felice che è una frase che detta in questi termini probabilmente suona un po' peggio che nel guarda sono solo problemi tuoi io non ho nessun problema ed è una frase che però emergerebbe da un confronto diretto ah, ognuno con parole sue ma quel momento in cui emergerebbe darebbe gli elementi per cercare di capire se e quanto questo rapporto di coppia fa effettivamente per la persona che mi scrive. È possibile che quindi iniziando a sperimentarsi, a lavorare e a dedicarsi al rapporto di coppia poi ne emerga che questo è un rapporto che può dare molto di più di quello che ha dato finora e che sia un rapporto che può durare per tantissimo e dare felicità a entrambi e ai vostri figli e essere le solide fondamenta di una, famiglia, di una famiglia felice ma diversamente esiste anche la possibilità che non si stia andando ad affrontare il problema per timore di scoprire che poi il problema è risolvibile e in quel caso chi ci sta dando il, lo stop chi ci sta impedendo di essere il protagonista della propria vita non è l'altra persona, non è la gravidanza, non è la famiglia non sono gli eventi, non è il lavoro ma è una decisione personale che si sta prendendo senza rendersene del tutto conto. A volte questo riemerge in un momento in cui sento che la sofferenza è diventata troppa, come magari in un momento in cui mi trovo a una seconda gravidanza e riaffrontare il problema che la prima volta non ho affrontato. Ma potrebbe essere un qualcosa che adesso magari dura il tempo che dura e poi con la fine della gravidanza poi si ritorna alle eh, stereotipi passati, al modo in cui si funzionava in passato e a ignorarsi, a coltivare la famiglia per quello che si riesce, che è una possibilità che rimarrà sempre così finché non sarà lei a mettersi protagonista della propria vita, che è però è una cosa che può fare soltanto lei e che nessuno può fare al posto suo. Che è una cosa su cui la invito quindi a provare a impegnarsi per cercare di coltivare per se stessa, per i suoi figli e per il suo partner una relazione di coppia che possa essere il più stabile possibile, prima che questo non diventi un rapporto conflittuale, un rapporto in cui ci si tradisce, un rapporto in cui si fanno le cose nonostante gli altri, un rapporto in cui ci si deprime, un rapporto in cui le cose alla fine vanno male per tutti. Non c'è lo scenario in cui non si affronta il problema e questo nel tempo scompare. Ci sono alcuni problemi che effettivamente scompaiono nel tempo, ma la maggior parte dei problemi quando riguardano la relazione di coppia, se non li affrontiamo, si accumulano e questo quindi è un'ottima occasione in cui il suggerimento che mi sento di dare a questa persona che mi ha scritto e quindi voleva in qualche modo formulare una richiesta d'aiuto che è il primo passo per migliorare ma quello che mi sento di dirle è di provare a cercare di capire meglio il senso di questo rifiuto che adesso sta facendo al suo partner e provare a cercare di portare avanti non tanto il rifiuto che non è quello l'aspetto fondamentale ma più che altro il ragionamento sul malessere sottostante nel cercare di capire che senso può avere in questo rapporto di coppia e per capire se questo rapporto di coppia forse può essere molto meglio di così o se forse purtroppo è capitato soltanto di conoscere la persona sbagliata con cui condividere due figli ma forse non il resto della vita.